tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che ho deciso di chiamare maglia magenta per quanto riguarda il filato vi dico già che iniziamo a, a utilizzare dei filati un po' meno pesanti e infatti il filato che ho usato adesso si chiama tempeste della lana gatto ed è un misto di lana e di cotone sapete che mi piacciono questi misti che abbiano sia lana che cotone perché li trovo perfetti appunto per poter realizzare i nostri um, le nostre creazioni per fine inverno, inizio um, primavera, quindi ho utilizzato questo, ogni gomitolo è da 50 grammi misura 100 metri il colore che ho scelto io è questo qui eh, sarebbe il 3292 vabbè il codice uh, però è questo che ha queste fantastiche sfumature appunto del magenta, io trovo che sia bellissimo, voglio però farvi vedere gli altri due colori disponibili di questo filato, anche questi sempre fantastici, abbiamo questo sfumato del azzurro e questo invece che ha delle tonalità con del ve lo faccio vedere marrone e del verde quindi un colore un po più elegante mentre questo è perfetto per um, una maglia da utilizzare anche durante il giorno questo è perfetto sia per giorno che per la notte allora per quanto riguarda invece il quantitativo questa taglia questa maglia è una taglia s io ho utilizzato 300 grammi lavorando con l'uncinetto del 4 e mezzo quindi per una taglia m vi occorrono uh, io direi 500 grammi perché um, scusate, 400 grammi perché un gomitolo solo essendo da 100 metri ho paura che non sia abbastanza quindi per una taglia M vi occorrono 400 grammi, per una taglia L vi occorrono 500 grammi la lavorazione, come potete vedere, mi riavvicino per farvela vedere, è abbastanza forata questo perché, come vi ho detto, è una delle creazioni che io voglio poter sfruttare anche in estate come la sto indossando adesso, quindi con sotto un bel top e quindi con le maniche belle all'aperto alla, all oppure con un lupetto, quindi da poter utilizzare anche in questo periodo invernale, la lavorazione sono tre giri che vanno sempre ripetuti sono tre giri veramente semplicissimi e che però diventano sei quando si parte a non lavorare più in tondo ma in giri di andata e ritorno, mentre poi tornano a essere tre giri quando si lavora con le maniche la particolarità oltre in questo fatto delle sfumature che ha questo filato è anche nel collo che come potete vedere è un collo un po' quadrato quindi non il classico collo a barca né il collo a V ma un collo un po' quadrato e nel video tutorial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 per poter realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della lana gatto linea tempesta che è un mix di lana e cotone utilizzerò questo colore che è un colore molto bello io l'ho chiamato magenta veramente molto spizioso. Eh, e sul sito sono disponibili anche altri due colori quindi un totale di tre colori per questo splendido filato lavorerò con l'uncinetto del numero 4 e eh, 4 e vi dico già che io qui vi farò vedere un piccolo campione di tre giri che dovremo andare a fare nella lavorazione vera e propria io ho montato 90 catenelle quindi un multiplo di, eh, il multiplo che andiamo a lavorare è un multiplo di 3. Per questo io ho montato 90 catenelle. Montate 90 catenelle, e vi dico che io le catenelle iniziali le ho montate con un certo numero 5 per averle un po' più morbide, ma dal primo giro poi sono passata a lavorare con il 4,5 e mezzo. Ho lavorato sempre discursivamente con il 4,5 e mezzo dicevo ho montato 90 catenelle, eh, 90 catenelle che è un multiplo di 3 quindi mi raccomando taglia m andate a montare visto che stiamo parlando soltanto di 3 motivi e eh, di 3 catenelle almeno uh, sei motivi per una taglia uh, L, andiamo a montare almeno 10 motivi in più rispetto a me. Quindi mi raccomando, non fate solo uno o due motivi perché a questo punto uh, aumenterete soltanto di 3-6 catenelle e non va bene. Quindi aumentate di qualche motivo in più. Quindi io direi almeno 6, 5-6 per una taglia M, 10-11 per una taglia L. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro molto semplice che consiste nel realizzare. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la prima catenella di base e vado a fare una maglia alta 5 catenelle. 4 e 5 salto 2 catenelle, ricomincio da capo. Quindi vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle: 2-3-4-5. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle. Salto 2 catenelle, vado nella successiva e realizzo una maglia bassa. Dobbiamo andare a fare questo quindi per tutto il primo giro, quindi semplicissimo nelle nostre 5 catenelle. Saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 3 catenelle, entro, 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Siamo arrivati alla fine del giro, per terminare il giro vado a fare 2 catenelle, prendo il filo, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta. E adesso possiamo iniziare a fare il nostro secondo giro, rientro dentro l'archetto. Vado a fare una maglia bassa, e di nuovo 5 catenelle. Vado nell'archetto successivo, maglia bassa di nuovo 5 catenelle. Archetto successivo, maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle archetto successivo maglia bassa quindi vedete i giri sono veramente semplicissimi 5 catenelle archetto successivo maglia bassa 5 catenelle archetto successivo maglia bassa 5 catenelle archetto successivo maglia bassa quindi, bisogna fare questo per tutto il secondo giro. Terminiamo il secondo giro facendo sempre 2 catenelle. Prendiamo il filo, entriamo nella maglia bassa iniziale, andiamo a fare una maglia alta. E adesso dobbiamo andare a fare il nostro terzo e ultimo giro. Per realizzare il terzo e ultimo giro andiamo a fare 3 catenelle, che sono stata prima maglia alta. Prendo il filo, rientro dove abbiamo chiuso il giro e vado a fare altre due maglie alte una e due quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il giro vado nell'archetto successivo entro nella mia quinta nella mia terza catenella e vado a fare tre maglie alte una due tre archetto successivo sempre nella terza catenella andiamo a fare tre maglie alte una due tre archetto successivo terza catenella e di nuovo 3 maglie alte 1 2 3 ancora archetto successivo terza catenella 3 maglie alte 1 2 3 bisogna fare quindi questo per tutto il nostro terzo giro ancora 3 maglie alte sempre nella terza catenella maglie alte nella terza catenella 2 e 3 quindi vedete sono tre giri semplicissimi chiudiamo il terzo giro entrando nella terza nella terza catenella che qui aveva la nostra prima maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa a questo punto per riprendere il primo giro entriamo dentro il foro, eh, il foro che abbiamo creato e andiamo a fare una maglia bassa 5 catenelle andiamo tra gli archetti i due gruppi di 3 maglie alte e andiamo a fare una maglia bassa e quindi continuiamo così per tutto il primo giro sempre 5 catenelle una maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte e si continua così fino ad arrivare all'altezza degli scalfi io vi faccio vedere com'è la lavorazione con il filato la sto lavorando quindi la potete vedere ecco qui non vi ho fatto vedere proprio con questo filato perché ha queste tonalità ogni tanto molto scure e non si vedeva bene, quindi ho preferito optare per farvi vedere il campione su un altro filato, però ecco come potete vedere la lavorazione viene in questa maniera, semplicissima, quindi tre giri che vanno sempre ripetuti. Dunque, io ho ripetuto i tre giri fino ad arrivare a ripeterli per 12 volte quindi ho ripetuto i tre giri 12 volte e come lunghezza per me va bene per poter mettere i marcatori e iniziare a fare le, uh, gli scalfi allora per poter andare a mettere i marcatori io sono andata a contare i miei gruppi di tre maglie alte e ne ho un totale di 30 quindi ne ho messo 15 dietro 15 avanti mi raccomando se ne avete un motivo in più o se è un dispari quello dispari va sempre messo sul davanti a questo punto iniziamo a fare lo stesso stessa lavorazione però in giri di andata e ritorno e vi faccio vedere quindi come andare a fare il primo giro non cambia assolutamente perché io ho chiuso sempre il mio giro con la maglia bassa quindi vado di nuovo all'interno e vado a fare una maglia bassa e quindi vado a fare sempre i miei 5 g5 e le mie 5 catenelle e poi maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte quindi continuo normalmente il mio primo giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il nostro secondo giro quindi sto per arrivare dove ho il mio secondo marcatore vado sempre a fare i miei 5 catenelle e vado in mezzo alle due maglie ai due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, andiamo nell'archetto, andiamo a fare una maglia bassa e poi normalmente 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, successivo maglia bassa continuiamo quindi così per tutto il nostro secondo giro vi farò vedere come terminare il secondo giro e come andare a fare il terzo giro sto per terminare il mio secondo giro vado nell'ultimo archetto a fare sempre mia maglia bassa e poi vado a fare 2 catenelle prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta ho terminato così il secondo giro mi giro con la lavorazione andiamo a fare il nostro terzo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro dentro la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta Prendo il filo, salto l'archetto di 2 catenelle, entro direttamente nella terza catenella del gruppo di 5 e vado a fare le mie tre maglie alte. quindi 1, 2, 3. E adesso si continua normalmente andando sempre a fare il nostro gruppo di, 5 ma di 3 maglie alte all'interno della terza catenella del gruppo di 5. Continuo così a fare per tutto il mio terzo giro, terminato il terzo giro vi farò vedere come fare il quarto, in totale mi sono dimenticata di dirvi che i giri diventano 6, quindi continuiamo e vi vedrò alla fine come terminare il terzo giro e come iniziare il quarto. Sto per terminare il mio terzo giro, ho fatto le ultime tre maglie alte, prendo il filo, salto le due catenelle, quindi entro direttamente nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, che è questa qui, e vado a fare due maglie alte, una e rientro due. Abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro. E realizzo 3 catenelle che sono la prima maglia alta 2 catenelle di separazione vado tra il gruppo di due maglie alte e quello di tre e vado a fare una maglia bassa e poi vado a lavorare normalmente 5 catenelle una maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte 5 catenelle e continuo così quindi per tutto il mio quarto giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quinto giro Sto per terminare anche il mio quarto giro fatto la maglia bassa tra il gruppo di 3 maglie alte quello da 2 vado a fare 2 catenelle prendo il filo entro nella terza catenella che qui voleva, la mia prima maglia arte vado a fare una maglia alta mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quinto giro o vi alzate con una catenella fate come me e andiamo direttamente a fare una maglia bassa all'interno della sopra la maglia alta e a questo punto normalmente andiamo a fare le nostre 5 catenelle saltiamo il gruppo di 2 entriamo nel gruppo di 3 catenelle nell'archetto successivo e andiamo a fare una maglia bassa 5 catenelle archetto successivo maglia bassa 5 catenelle archetto successivo maglia bassa continuiamo così per tutto il nostro quinto giro vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il nostro sesto e ultimo giro sto per terminare anche il mio quinto giro Ho fatto la maglia bassa vado a fare l'ultima la penultima maglia bassa vado a fare 5 catenelle e vado nella terza catenella che equivaleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa a questo punto ci giriamo ups, scusatemi ecco ups, scusate e andiamo a fare il nostro sesto e ultimo giro andando a realizzare quindi 3 catenelle che sono stata prima maglia alta e poi direttamente andiamo nell'archetto di 5 catenelle entriamo nella terza andiamo a fare i nostri tre maglie alte quindi una due tre archetto successivo entriamo nella terza catenella e di nuovo andiamo a fare le nostre tre maglie alte quindi una due e tre Continuo così quindi per tutto il sesto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come riandare a fare un attimo il primo giro, giusto per farvi vedere l'inizio visto che abbiamo comunque una base diversa rispetto a quella che avevamo prima. Questi sono i sei giri che comunque bisogna ripetere poi per tutta la lunghezza uh, del nostro um, per fare lo scalfo. Allora sto per terminare il mio sesto e ultimo giro, ho fatto le tre maglie alte, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare la mia maglia alta. Quindi abbiamo terminato così anche il sesto giro, rigiriamo la lavorazione, vedete eccoci qua, e andiamo a rifare il nostro primo giro. Quindi o vi alzate con una catenella o entrate dentro direttamente e andiamo a fare una maglia bassa e poi 5 catenelle e andiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte a fare la maglia bassa quindi veramente semplicissimo ora io continuerò a lavorare questi giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle ma vi dico già che io gli ultimi eh, tre giri quindi gli ultimi tre motivi mettiamola così non so se dei primi gli ultimi i primi tre o gli ultimi tre giri però diciamo che in altezza gli ultimi giri Andrò a lavorare in meno, quindi non andrò a lavorare da destra a sinistra, ma creerò delle micro spalline, quindi farò sempre il solito inizio e fine giro che stiamo facendo adesso, però invece di andare a lavorare su tutta la lunghezza per creare uno scollo quadrato, andrò a lavorare soltanto, eh, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sì, così va bene come collo squadrato, quindi lavorerò soltanto su 5 gruppi e 5 gruppi per, provare, per poter creare appunto delle micro spalline in modo tale da avere um, un collo quadrato. Quadrato, mentre dietro lavorerò per tutta la lunghezza quindi mi verrà il collo quadrato solo sul davanti io naturalmente alla fine vi dirò quanti giri ho fatto quanti giri ho fatto sia in totale sia poi soltanto per creare queste micro spalline presumo soltanto tre giri non di più proprio perché devono essere piccoline detto ciò quindi io continuo a lavorare dobbiamo lavorare sia avanti che dietro dietro vi ripeto lavorerò per tutti i giri fatti sul davanti però sempre da destra verso sinistra allora, come vi dicevo, io ho lavorato in totale due uh, volte i miei sei motivi, quindi un totale di 12 giri e gli ultimi tre giri sono andata a lavorarli soltanto sulle 5: vedete: 1 una, due, tre, quattro e 5. Ho fatto la mia uh, chiusura del giro quindi giro così, quindi ripeto 12 giri totale, quindi ho ripetuto i miei 6 giri due volte, e gli ultimi tre giri sono andate a lavorare in questa maniera: soltanto su una parte, dietro, ho fatto la stessa cosa, solo che l'ultimo giro ho lavorato soltanto appunto sugli ultimi 5 archetti 1 2 3 4 e 5 stessa cosa da quest'altra parte qui ho iniziato a fare la manica per vedere un po come veniva in modo tale da aver avuto l'apertura del mio collo sembra piccolo ma vedete si allarga tantissimo quindi la mia testa ci entra benissimo eh, però se voi avete um, Volete, potete naturalmente fare il collo qui, fare qualche giro in più eh, più piccolo, quindi invece di tre ne fate tipo 5 o 6, in modo tale da avere lo scollo più largo. Questo se lo volete lo scollo largo. Io non lo volevo larghissimo, volevo solo che fosse uno scollo a eh, quadrato. Infatti, vedete, mi è venuto questo quadrato rettangolo, diciamo così. Detto ciò, quindi poi sono andata a cucire le due spalline si avanti da tutti e due lati e adesso possiamo andare a fare la lavorazione per le maniche per lavorare le maniche io lavorerò sempre col 4 e mezzo ehm, e lavorerò sempre con lo stesso filato e lavoreremo di nuovo a questo punto la lavorazione in tondo quindi andremo a fare vi faccio solo vedere un po come iniziare a lavorare poi dovrò tagliare tutti questi fili quindi ci agganciamo sempre sotto e andiamo quindi ad agganciarci sotto e andare a fare la nostra maglia bassa iniziale faccio prima una catenella per agganciare bene il filo e poi maglia bassa e inizio a fare 5 catenelle salto la maglia orizzontale entro qui dove ho l'altra maglia orizzontale calcolate qui in questo caso voi quanto dovete fare la manica se volete una manica larga o una manica stretta quindi in quel caso fate tanti archetti quanto pensate vi occorre eh, per fare larga, larga la vostra mano e la vostra manica io ne ho fatti un totale di 11 quindi ho fatto 11 archetti appunto lavorando poi sempre i tre giri perché non volevo la manica troppo grande quindi gli archetti vanno benissimo se voi volete la manica un po' più larga allora fatene 12 nel caso sto parlando di una S perché una M Sicuramente deve andare a fare già da qui più giri, io direi che una taglia M deve andare a fare almeno due volte. Ripetere il motivo, quindi i nostri sei giri, quindi 12 giri più altri tre. Mentre per una taglia L, sicuramente dovete andare a fare almeno tre motivi quindi ripetere i sei giri per tre volte e fare naturalmente poi gli ultimi tre punti per poter aprire il vostro scollo quindi calcolate sempre un po questo poi naturalmente io ho lavorato su cinque maglie e su cinque gruppi voi potete fare lo scolo più largo anche lavorando su quattro quindi fare lo scolo più largo decidete un po voi appunto come giostrarvi qui ripeto poi la lavorazione qui per le maniche è molto semplice perché andiamo a ripetere di nuovo i tre giri che abbiamo fatto all'inizio in tondo soltanto che come vi ho detto io sono andato da fare 11 archetti e questa quindi è la mia manica però voi potete fare gli archetti quindi io direi per una taglia m dovete fare almeno uh, diciamo 13 archetti um, per una taglia M sicuramente 15-16 archetti. Poi, se volete la manica più larga, la fate più larga, se volete fare um, um, stretta all'inizio e poi larga alla fine, magari io adesso devo continuare a lavorare la manica, magari se voglio la manica a uh, uh, campana uh, invece di lavorare col 4 e mezzo gli ultimi giri li vado a lavorare con i 5 in modo da allargare un po' la lavorazione, oppure farò un bordino. Devo ancora un po' decidere come fare la manica. In realtà uh, deciderò verso la fine, però per adesso quindi si vanno a ripetere sempre questi tre giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata, naturalmente io vi farò sapere quante volte sono andata a ripetere questi tre giri, quindi siamo tornati, come vi dicevo, a lavorare in tonno come stavamo lavorando la il corpo della nostra maglia. Allora, ho terminato la manica e io ho ripetuto i, modi, i tre giri per 13 volte, sia da, quest da questa parte che da quest'altra parte. Ho deciso, come al solito, di non fare alcun tipo di bordino, quindi adesso dovrò solo tagliare un po' i fili delle varie cuciture e la mia maglia sarà terminata.